Buon day, benvenuti in questo nuovo video Lasciate già un bel mi piace Oggi sono qui con mia sorella <ride> Visto che lo scorso episodio del Mai vi è piaciuto un sacco Insieme a mia sorella appunto Che ha raggiunto quasi un milione di visualizzazioni Oggi ho deciso di riproporvene un altro Quindi vi ho chiesto le domande su Instagram Se non ci seguite andate a seguirci Io tra tra <ride> Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto e... Martina, a doppio tratto basso per tutto. Ok, non dilunghiamoci troppo. Corriamo subito a rispondere alle question, alle domande che ci avete fatto. Inizia tu: prendi una domanda. Mi raccomando, trovate il merchandising spettacolo sia le felpe vecchie che le felpe nuove in descrizione e nel primo commento. Acquistatele. Yumikigai chiede: Hai mai bevuto col naso? Io ci ho provato. Non è stato bello. Eh, no. Io ci ho provato. Non è stato bello. Ok. Cioè, pensi che c'è uno che è diventato famoso, sì. Sì, però no. Oh, porco, sì che famoso. Carla Staffiere, hai mai fatto una puzzetta addosso alle persone? Sì. Sì, sì, sì. Sì, eh, sì è successo. Sì, fa Una volta ho svegliato un mio amico facendogli una scorreggia in faccia. Hai mai marinato la scuola? Mi saluti, sono Michela. Ciao, Michela. Sì, è successo. Chi non l'ha mai fatto? No. No, marinato senza che mamma lo sapesse? No. Io sì. Però uscita il posto di andare a scuola, così sì. Noi avevamo appuntamento fisso alle superiori. Ogni tanto marinavamo la scuola andavamo tutti a casa a giocare alla PlayStation. Guarda. No, ovviamente non fatelo. Francesco... Carlin03, rotto qualcosa di prezioso in casa. Sì, sì, sì. Cosa? Tutto. Tutto. No, allora... la casa. Quello che mi ricordo, proprio perché ci sono rimasta male anch'io, è stata la sua bomboniera della comunione. No. Sì, l'ho rotta con un palloncino, perché stavo Come giocando... palloncino? Eh, ho lanciato il palloncino, il palloncino, è ho tosto la bomboniera, la bomboniera è caduta. Ah grazie, grazie. Io. Vabbè te ne un'altra. Per sbaglio, una volta, non so per quale assurdo motivo, feci passare il mio cane dalla finestra al balcone o dal balcone alla finestra. Comunque c'era un soprabobile di mamma e l'ho spaccato. Poi è quando abbiamo fatto uno scherzo alla mamma che trovate sul canale che abbiamo fatto scoppiare i petardi in casa. Assurdo. Sì. È caduto l'orologio, quello appeso al muro e si è rotto e altre cose, vi ha spaccato un po' Stavo pure rompendo la mensola. La mensola. <ride> Poi la mensola si è rotta dopo. La trattino basso Noe, hai mai nascosto qualcosa a tuo fratello? Per Martina? Rispondo anch'io. Sì, ho, ho, ho, ho nascosto qualcosa a mia sorella. Cosa? tu cosa? Io. To, no. devi far leggere la prossima domanda. Alice Levratti, baciato una maestra dell'asilo. No. Non si vede tanto il mio no, neanche il mio sì in realtà, però vabbè. No, assolutamente no. Io mi ricordo di una maestra all'asilo cattivissima. Sai che c'era l'ora del pisolino? Sì. All'asilo, ecco. Sì, io ho una maestra all'asilo che mi picchiava durante l'ora del pisolino. Perché io non avevo mai sonno all'asilo e le dicevo non voglio dormire. E mi picchiava. Non me ne rendevo conto che fosse sbagliato. Poi qua, dopo qualche anno sì, infatti l'ho fatta licenziare. Cattiva. Anna Covito, 97, chiede Hai mai fatto il solletico a tua sorella? No, è una cosa che non si fa È una cosa che non si fa il solletico Soprattutto qua sui fianchi Dai no. Asia planamente Hai Plan mai cagato? No, no, è no, sì. no, no io no, Non faccio la cacca È una cosa che non ho mai fatto Prima o poi Ma arriverà il momento fa, eh, prima, prima o poi arriverà il momento giusto Il momento in cui farò la cacca Per ora me la tengo qui Me la tengo qui Rossini, trattino passaurora, hai mai fatto sesso in un bagno di un ristorante? Ti amo, mi puoi salutare per favore, ciao No, io nei bagni dei ristoranti non li frequento Non li frequento, io la cacca la faccio solo a casa quindi non ci vado nemmeno in bagno del ristorante Non li frequento diciamo, ho smesso di frequentarli S al G? Sì Hai mai risposto al tuo tuo prof? Sì sì, ho risposto. Ogni volta che mi facevano un'interrogazione devo rispondere a questi professori. E questi professoressi Diciamo. Tu? Eh sì. Tante volte. Capita. Quando ti fanno una domanda devi rispondere. Viviana Osda, Hai mai pensato qualcosa di perverso su tua sorella o tuo fratello? No. Non vi pare. Non, non sarebbe cioè, non è, sarebbe da persone malate. Ho qualche malattia nel cervello, ma ancora questa non ci sono arrivate e spero di non arrivarci mai. Alessia Guarnuccio. Hai mai limonato? Mi saluti, mi chiamo Alessia, ciao Alessia. Hai mai limonato? Che sì, cosa vuol dire? Eh, bere la limonata con qualcuno. Ah sì. No, no. No, la limonata non è una cosa che mi piace. Sì. Giulia. Chizzolini. vi siete mai ubriacati? Sì, è successo. La retta là chiede: "Hai mai vagato, <ride> hai mai cagato fuori dal water?" No. Anzi, sì. Sì, non so perché voi abbiate questa fissa con la cacca, però vi risponderò. Sì, capita a volte faccio la cacca nella turca e non c'entro il pezinho. <ride> Ovviamente sto scherzando perché non faccio la cacca fuori da casa mia e a casa mia per fortuna. ho. Oh, vi sto dicendo il bidet, la, la faccia. ho. Oh, come si chiama? Il vate. il vate. Non ho la tunica. Mi raccomando, ragazzi, durante questo video commentate con hashtag mai fateci altre domande perché quasi sicuramente faremo un terzo episodio. Josemy Smile hai mai sputato in faccia a qualcuno? Ciao Eleonora, perché mi ha detto mi saluto e mi chiamo Eleonora. <ride> <ride> uh, no, no. Sì? Sì. A chi? Eh quando mi fa. Mi ha fatto arrabbiare, gli ho sputato in faccia. Eh, infatti lei si fa chiamare lama sarà un motivo? No, non è per quella che io ti chiamare l'ama, dai. Perché ti fai chiamare l'ama? Ti piacciono i lama? Come fanno? <ride> <ride> Rachele, trattino basso da Ales Alessandro. Hai mai provato attrazione per qualcuno della tua famiglia? Allora, voi oggi avete la fissa per la cacca e per, diciamo, pensieri, attrazione per quelli della mia famiglia. No, no. Non so perché abbiate questi dubbi Ma no Non ho mai provato attrazione per mia sorella O per mia mamma Figuriamoci per mio padre Chiara, trattilo basso, gross 1 Hai mai volato in aereo? Se sì, per andare dove? PS, mi saluti Ciao Chiara Sì Dove siamo andati? Siamo andati a Londra In Calabria Un po' in giro per l'Italia io Alle isole Canarie in Spagna Poi? Io basta Basta se Brian Giulia, 12, sì. hai mai leccato il cesso? Luigi. Sì. In un video... di Io sì. In uno dei miei primi video, quando facevo, le, le, facevo dei video tipo questi, dove rispondevo a delle domande, ma mi hanno detto di leccare la Nutella sul cesso. Deve Lo fa, ovviamente ho disinfettato sì, il cesso con tutto, qualsiasi vabbè. cosa, anche col colluttorio. No, non l'ho mai visto disinfettare... Qualcosa in tutta la sua vita Però sì Allora è partita la stufa quindi urleremo Per rispondere a queste ultime domande Giorgia ci chiede Hai mai avuto ora delle crash? In questo momento no O oh sì ah. O oh no Boh! Io sì per biondo Ah per biondo Jux Trattino basso 07 Scusate se urlo la stufa si sta spegnendo, quindi possiamo tornare a parlare normale. Hai mai bestemmiato davanti a tua mamma? Prossima domanda. <ride> Mary 2005. Ciao, ciao Mary. Fatto fuga. Che senso fatto fuga? Scappata di casa. Tipo, Scappata però. di casa? Io sì. No. C'è una cosa che nessuno sa della mia vita. Forse nemmeno mia sorella. Ma quando avevo 16 anni, è successo che... Mi feci dilatatori. I ah, eh. miei genitori non la presero bene eh, e io scappai di casa. <ride> Furono giorni duri, Beh, giorni. giorni difficili, perché... Quanto sei stato lì, scusa? Due giorni. <ride> Furono giorni difficili, ragazzi, Ha rischiato di morire. Mangia il kebab <ride> per due giorni. Mangiai solo kebab per due giorni perché avevo pochi spicci appresso e quindi. Che storia ragazzi! Mangiai kebab sì. tornai a casa senza dilatatori ma con tanti brufoli. <ride> <ride> mi arresi, mi a Pensare che adesso ho una è statuata sul corpo. <ride> <ride> Spettacolo! <ride> <ride> <ride> Benissimo! Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un commento oh. mi piace. Oh. Con tutti i vostri amici commentate con hashtag nuovo iscritto se appunto sei un nuovo iscritto se appunto siete dei nuovi iscritti lo vuoi e fare tu Sì, commentate con uh, qualche no, domanda no, no, no, no. ai mai con l'hashtag ai mai ragazzi perché eh... perché probabilmente mm. ci sarà un terzo episodio con me perché so che mi volete quindi ci sarà un terzo episodio e niente mi raccomando lasciate un mi piace Sì e iscrivetevi E vi voglio bene Anch'io Mi raccomando Link in descrizione per le felpe Petacolo Petacolo che è il più bello di tutti Assolutamente Questa è l'unica cosa giusta che ha detto in tutto il video Non è vero Mette e Trovate in descrizione nel primo commento il link Acquistatelo Mandatemi lo screen su Instagram o Pubblicate la foto che io ve le riposto E niente Niente Ciao!